e buongiorno mondo dalla mia casa abbandonata dove sto già smontando la mia tenda dove ho bivaccato questa notte lì c'è tutta la mia cianfrosaglieria sparpagliata ho purtroppo una brutta notizia La brutta notizia è non so se l'avevo già accennato ieri forse l'ho scritto solo nei post di instagram ho qualche problemino a casa, non cose gravi ma solo cose burocratiche ma che mi obbligano a tornare perché devo essere presente a casa e quindi penso che non rincontrerò momentaneamente mio fratello con quale avevo appuntamento tra qualche giorno ma mi dicerò di ma mi dirigerò verso Gorizia e rientrerò in Italia di lì Ho ancora qualche giorno, quindi penso e spero di riuscire comunque a rientrare pedalando se no dovrò prendere un treno e una volta a casa appena sbrogliate tutte queste questioni vedrò se riuscirò e farò in tempo a ripartire, e ribeccare mio fratello da qualche parte nei Balcani o se rifarò qualche giro magari in Italia o magari non lo so è tutto da vedere, comunque sono a pezzi ragazzi sono a pezzi tutta questa programmazione e dopo un mese è stata distrutta in un secondo mi spiace ok è un po' tardi sono le otto e mezza finalmente sono pronto nonostante mi sia alzato alle sei e un quarto ma come vi dicevo ho avuto questa brutta notizia e dovevo un po' mentalizzare quindi mi sono messo a farmi il tè i biscotti me la sono presa comoda e ho riflettuto un po' sul da farsi ma ci siamo si parte ragazzi non ho fatto neanche 4 km di salita e mi sono già fermato ma solo perché ho incontrato questo posto specializzato in colazioni con dei dolci super e fa della specie di krafen i crofi che sono grossi come la mia faccia infatti ne ho preso una la crema più un cappuccino guardate quanto è gigante questa è la mia mano guardate è enorme e anche se avevo già fatto colazione ho deciso di fermarmi e farne un'altra tanto ho bisogno di energie che ancora un po di chilometri di salita poi tutta discesa fino a Ljubljana qui dietro ci sono anche i bagni che sfrutterò ricaricherò anche l'acqua visto che sono quasi a secco perciò buona giornata a tutti Sto ancora cercando di valutare se la questione del fermarsi a metà di una salita impegnativa di 10 km per bivaccare e dormire e concludere la salita al mattino dopo sia una scelta sensata ovvero si parte al mattino così con la salita ti scaldi subito le gambe o da pazzi perché appunto partendo subito in salita la mattina il freddo e le gambe fredde ti devasti per tutta la giornata. Ve lo farò sapere dopo. Ragazzi, intanto la salita sono riuscito a finirla, le gambe al retto e inizia la discesa. del traffico cittadino, ma ne verremo fuori. Punto al centro, mi farò un giro, una sosta pranzo e poi riparto. Non so ancora bene i progetti di oggi, sto valutando un po' di cose, se fare meno chilometri, più chilometri o comunque vi farò sapere. Vi tengo aggiornati, dai. Intanto vado a vedermi in Ljubljana e vado a mangiare qualche cosina. E però di non incastrarmi troppo nel traffico a ah, dopo mi sono fermato in una panetteria dove mi sono comprato un burek gigante al formaggio guardatelo qua e una sorta di hot dog col formaggio sempre quindi la pausa pranzo la faccio con queste cose qua buon appetito a tutti Su Ljubljana, sicuramente molto, molto turistica, però piena di localini e sicuramente godereccia nella vita notturna, piena di gente anche stravagante. E... Mi è piaciuta, solo che ci sono rimasto come al solito troppo poco. È una città comunque dove vorrei tornare a fare almeno un paio di giorni, vivere anche la notte e godermi tutti quei localini che ho visto ce ne sono alcuni carini alcuni un po' meno alcuni un po' super commerciali ma decisamente godereccia quindi sappiatelo che qua si vedono i draghi Sono a quota 67 km pedalati e da qui cominciano di nuovo le salite, questa è la prima, è abbastanza semplice per 4 km, poi diventa di nuovo piana e poi ci sono 10 km di salita bella pesa, ma penso di fermarmi dove c'è il falso piano sperando di trovare un posto per bivaccare. intanto guardatevi il panorama già da qui in teoria si dovrebbe salire a 880 metri nel punto più alto dopo la seconda salita ma come vi dicevo non credo di farla stasera cerco un posto per bivaccare prima sono le 4 adesso quindi vediamo di muoverci a dopo ragazzi guardate un po' che posto super ragazzi questa sera ho faticato davvero un sacco a trovare un posto dove bivaccare. avevo trovato anche un campeggio con sul sito segnato il prezzo 10 euro a persona più 2 euro di eh, tassa di soggiorno quindi fattibile ma sono andato e non si capiva né dove fare il check in non c'era né una tenda né un camper quindi ho immaginato fosse chiuso magari ancora per il covid ok quindi ho proseguito sulla mia strada come avete visto sono anche finito dentro a ah, quel parco naturale con dei bei sentieri da fare, ok, sì, in bicicletta, a piedi, ma essendo un parco naturale non mi sembrava il caso di montare le tende, soprattutto perché c'era anche un sacco di gente che camminava. Ho visto anche un cacciatore con fucile in braccio e ho paura che mi sparasse magari nella notte. Poi assurdo, un parco naturale così bello, con la possibilità di entrarci in macchina. C'erano macchine, c'era un quad, boh, beh, pazienza. Comunque ho proseguito, ho trovato quest'angolino qui, parecchio brutto, Lì dietro c'è la mia bicicletta, qui piazzerò la tenda, il fondo è un po' col ghiaino, il famoso ghiaino, però questo ho trovato, sono già quasi le 7 quindi non è il caso di andare oltre di andare a cercare altro. Tanto sono comunque lontano dalla strada, si sentono i rumori ma è almeno 50 metri più in basso e bisogna fare una stradina sterrata che comunque arriva qua e non penso che arrivino né macchine né persone e quindi almeno... È tranquillo e sicuro, bello no ma è tranquillo, quindi mi preparo, mangio qualcosa, monto la tenda e mi riposo perché domattina si parte in battuta con una salita, 10 km di salita, quelli che ho lasciato oggi li dovrò fare domani e si rientra in Italia, ciao ragazzi!